salve cari amici eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video chi vi parla è sempre alessio evangelisti felici di tornare nuovamente con voi bene è un video improvvisato non avevamo la minima intenzione di fare un video in, in questo giorno e ancor meno su questo argomento in poche parole questo video verterà sul tema dell'eclisse che si terrà il giorno di domani premessa oggi è 20 agosto 2017 domani sarà appunto 21 agosto 2017 lunedì come tutti sapranno ormai dovrebbe essere noto a tutto il mondo nella giornata di domani ci sarà un'eclisse solare che e si tratta niente meno che di un avvenimento epocale Bene, ma prima di eh, proseguire eh, vogliamo eh, attivare immediatamente mh, la navigazione eh, virtuale non so come, come chiamarla e insomma vi portiamo a navigare con noi come eh, facciamo eh, praticamente sempre da un po' di tempo a questa parte allora vediamo un pochino di fare così ok benissimo allora in questo momento vi trovate con noi bene. voltiamo la pagina ok eccoci qua allora mm. bene abbiamo un un attimino aperto la eh, la parola punto net. Eh, siamo già su luca 13 che forse dopo lo leggeremo e così via discorrendo insomma va bene ma bando alle charlie e vogliamo insomma entrare subito nel vivo della eh, diciamo del video dell'oggetto eh, che tratteremo in questo video allora, eh, come già detto, non avevamo la minima intenzione di fare un video e tantomeno su questo argomento. Ho ascoltato non tantissimo, devo dire la, la verità, ho ascoltato non tantissimo, ma qualcosa ho sentito in giro, poca, poca roba. ma E come sempre, no? c'è chi parla con cognizione di causa, c'è chi spara a zero c'è chi proprio naviga sulle chimere, de, insomma, dei de confini della realtà, e, e c'è chi invece, appunto, tratta eh, de, la materia, appunto, che andremo a trattare con competenza e cognizione, per quel poco che, che ho potuto sentire, pochissimo. Non ero proprio interessato nel fare questo video, perché? Perché il, il video che veramente è stato... Eh, importantissimo è quello sulle quattro lune rosse questo video lo troverete in, nel link eh, sotto diciamo nella parte sottostante al video troverete appunto il link eh, dove potrete esaminare il video sulle quattro lune rosse eh, è stato un video, un video molto molto molto importante perché abbiamo dimostrato alla luce della storia che ogni volta che si è concretizzato eh, questo tetraeclisse lunare, eh, guarda caso, eh, a distanza di sei mesi l'uno dall'altro formando appunto il 666. Sono quattro, in pratica va a fare il primo eclisse poi il secondo si forma il primo 6 poi il terzo si forma il secondo 6 poi il quarto si forma il terzo 6 formando il 666 la casualità non è solo questa la casualità vuole che gli eclissi lunari che si sono eh, diciamo concretizzati se non vado errato tra il 2014 e il 2015 si sono concretizzati sempre in eh, delle festività ebraiche sempre le stesse, quindi la Pasqua ebraica, la Sukkot tabernacoli ebraica o capanne, di nuovo Pasqua ebraica, di nuovo Sukkot o tabernacoli o capanne. Mi raccomando Pasqua ebraica, perché Dio tiene conto del calendario ebraico e non del calendario gentile. Quindi voglio dire eh, troppe coincidenze e nel bel mezzo di queste quattro eh, Feste di eh, eclissi lunari si, si è concretizzato proprio qui nel bel mezzo un eclisse solare incredibile, esattamente come dice la parola del Signore, che ne so, se noi andiamo in Gioele, Gioele 2, Gioele 2, dovrebbe essere dal verso 28, vediamo un pochino se è così. No? Il verso 31, infatti mi sbaglio sempre, vabbè, fa niente. Verso 31, no? Qua dice, Attenzione, qui c'è una chiave di lettura. Quando dice in quei giorni o in quel giorno, si riferisce sempre o quasi sempre a, al momento, diciamo, delle, che, che, il signor, so, che il Signore sta... Eh, più che in quei giorni, quando dice in quel giorno, ok, il Signore sta parlando o della grande, del periodo della grande tribolazione o il periodo previo, l'inizio della grande tribolazione o la fine della grande tribolazione. Normalmente è così. E va bene, poi dice fa, verso 30, farò prodigi in cielo, in terra, sangue. Quindi ci sarà molta violenza, molte guerre, molte uccisioni, fuoco, quindi vulcani che, che, che in pratica riprenderanno forma, le foreste che incendieranno come mai con colonne di fumo e poi dice il sole sarà mutato in tenebre e la luna diventerà sanguigna, qui parla di tetra eclissi, no tetra eclissi, di eclissi scusate, e poi dice avanti che venga il grande e spaventevole giorno del Signore. Normalmente per giorno del Signore si intende il periodo della grande tribolazione. Ci sono tre giorni del Signore. Uno è quando si intende il periodo della grande tribolazione. Due è quando appunto tornerà il Signore per prendere il possesso della terra per mille anni. E poi ci sarà quel gran giorno dove il Signore giudicherà tutta quanta l'umanità, ma quella è veramente un'altra storia. È il, è il momento del, del grande trono bianco Ok, come vedete la Trinità è, la troviamo un po' dappertutto La cosa importante è che il Signore ci dice che ci darà dei segni Prima dell'inizio della, della grande tribolazione Poi gli stessi segni li ritroviamo anche durante il periodo del giorno del Signore O della grande tribolazione Ma non saranno timidi o, o, o meri accenni come quelli che precedono questo giorno del Signore Ecco, in questo momento ci troviamo a, ad affrontare i segni appunto timidi Che precedono il, come dire, il giorno del Signore Ma che comunque sono cenni ben visibili a tutti Quindi noi vi consigliamo di vedere assolutamente il video dei tetraeclissi eh, lunari in questi, in questi tetraeclissi lunari ogni volta che si sono concretizzati ci sono stati dei cambiamenti epocali epocali uno su tutti nel 1942 e 1943 quando si è concretizzato questo, questo tetraeclisse eh, lunare dovrebbe essere 42 43 o 43 44 forse più 42 e 43, vado a memoria, c'è stata che cosa? De, ci sono stati dei cambiamenti epocali, tra cui la scoperta dell'America, la nascita del risorgimento, o lo stesso risorgimento risale a quell'epoca lì, la grande persecuzione eh, sfociata nei confronti degli ebrei e di tutto ciò che eh, fosse cristianesimo alternativo al cattolicesimo. Eh, voglio dire sono, sono, sono stati bruciati milioni di persone che, che, che volevano solo leggere una Bibbia o comprare una Bibbia era impossibile se venivi eh, preso, eh, venivi immediatamente messo a rogo e tante altre cose. Insomma ogni volta che si sono concretizzati questi eh, tetraeclissi lunari eh, ci sono stati dei cambiamenti epocali ma bando alle charle non è questo. Che dobbiamo trattare in questo video quindi vi rimandiamo a vedere il video ora però in questo video tratteremo un altro un altro tema tratteremo il tema dell'eclisse solare che si concretizzerà negli stati uniti nella giornata di domani e è molto importante è molto importante io personalmente Oh, ero cosciente dell'importanza che ha questo eclisse ma proprio non mi passava per l'anticamera del cervello di fare un video mm, moi perché perché mo adesso non sto qui a spiegarvi quello che mi passava per la mente perché non lo facessi sta di fatto che non avevo la minima intenzione di, di spendere delle parole perché Penso tra i tanti perché l'ho reputato superfluo o no perché non sia importante che come già detto è importante ma l'ho reputato superfluo farlo perché ho pensato ma tutto sommato e mi, mi sono fatto mille castelli in testa invece poi è successo che questa sera abbiamo fatto una piccola riunione e mi, mi sono messo a parlare con alcuni fratelli e gli ho meramente accennato questo fatto e gli ho detto due o tre cose ma ho parlato tipo tre minuti poi ci siamo messi subito a pregare e mentre parlavo mi sono detto ma Alessio ma fai un video dai fai un video e, e ho detto vabbè sai che c'è è tardi, ora sono quasi le dieci ho fatto un po' tutto quello che dovevo fare ho detto facciamo sto video, ma io non so neanche esattamente quello che devo dire, come lo devo dire, no? perché è proprio improvvisato, davanti c'ho solamente la Bibbia e, e vabbè, è la Bibbia che vedete voi. Quindi non so neanche eh, se sia da parte di Dio fare questo video, non, non lo so. Dice, ma anche se non lo fosse, comunque si parla delle cose di Dio, quindi peccato non è. Chissà se questo video farà bene a qualcuno o, o no. Comunque vogliamo gettare un po' di luce mh, su, su questo oh, eclisse eh, solare che si terrà eh, nella zona di tutti gli Stati Uniti di America. Tutti gli Stati Uniti di America. Coprirà. Vogliamo gettare un po' di luce in modo biblico e presenteremo, presenterò una sola, diciamo, un solo punto di vista. Che tra virgolette, tra virgolette potrebbe essere extra biblico, ma comunque è una mera, eh, eh, è un mero pensiero mio che può essere accettato ovvero il contrario poi appunto chi vede il video giudicherà se accettarlo o non accettarlo ma comunque giusto o sbagliato che sia non si va a intaccare il fondamento biblico quindi non c'è problema quando non andiamo a intaccare il fondamento biblico possiamo dire eh, formulare tutte le opinioni personali che desideriamo non c'è problema il Signore eh, continua ad essere con noi perché? Perché non abbiamo toccato il fondamento, non è che abbiamo detto che, non, che, che, che, tipo che Gesù non è Dio, che non c'è Trinità, che non c'è rapimento della Chiesa, insomma, non stiamo intaccando il eh, fondamento biblico. Anche se essendo sì da una parte una veduta un po' personale, ma comunque la facciamo alla luce di quello anche che eh, riscontriamo nella parola di Dio, quindi, poi insomma. Ciascuno eh, poi eh, giudicherà e la prenderà come vuole, non, non sei obbligato a fare nulla. Quello che si è certo è che il generale del discorso sarà tutto prettamente biblico. E quindi cominciamo un po' con la biblicità della situazione. Il Signore ha sempre mosso gli astri come Lui ha voluto, sempre intanto abbiamo la nascita del Signore e Salvatore e Dio Gesù il Cristo essa è stata preceduta da una stella questa stella è stata vista da chi doveva essere vista dai cosiddetti Re Magi che non sappiamo quanti erano ma che il mondo cattolico li vuole ridurre a tre la tradizione a 40 noi semplicemente come dire non ci impicciamo perché la Bibbia non ci dice niente e quindi noi stiamo zitti. Quanti erano lo sa solo il Dio. Siccome parla al plurale, minimo due. E quindi partiamo già, abbiamo un, un accenno. Ma che ci importa quanti erano? Dice, no, ma erano tre. No, i doni erano tre. Ma siccome erano tre doni, erano tre magi. Vabbè, come al solito, si va ad aggiungere alla parola di Dio cose che questa non dice. Ed è un gravissimo peccato. Ma al di là di questo, ora... Di fatto il Signore eh, ha comunicato, attraverso, eh, ha comunicato cose, ha pronunciato cose attraverso gli astri. Questo non significa che si può promuovere l'astrologia, perché l'astrologia è altamente satanica. Cioè usare gli astri per dire il futuro di una persona, eccetera, eccetera, eccetera, è la, il carattere di una persona... Eh, il, il, quello che farà questa persona togliendogli così poi il libero arbitrio, ma questo è altamente eh, satanico questo non annulla però che il Dio lancia dei messaggi attraverso gli astri e infatti uno dei tanti messaggi che il Dio lancia attraverso gli astri appunto luna, sole, pianeti, stelle eccetera eccetera eccetera ce l'abbiamo proprio qua quando lui dice il sole sarà mutato in tenebre questo è un'eclisse la luna diventerà sangue questo è un'altra eclisse prima che venga il grande spaventevole giorno del Signore quindi gli eclissi annunceranno l'imminente concretizzazione del giorno del Signore e eh, sì cari amici e qui non si tratta di astrologia qui si tratta di parola di Dio perché ricordate una cosa che Dio comunica solamente, unicamente e tassativamente che attraverso la parola di Dio non comunica né con sogni, né con visioni, né con astri, né con stelle, né con questo e né con quest'altro, ma attraverso la parola di Dio. Questo non annulla tutto il resto, perché Dio è scritto che, è... vediamo... Ecco, è scritto proprio qua, i, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Questo non significa che queste cose esistano, ma quando ti fai un sogno o hai una visione, è sempre la parola di Dio che Dio usa per comunicare, perché come fai a sapere se il sogno che hai fatto o la visione che hai avuto è da Dio, o magari ti sei mangiato mezzo chilo di carbonara e ti sei sognato a bevana che te può menare, detta proprio alla romana ecco attraverso la parola di Dio il Signore ti comunica però soprattutto questi segni per quanto riguarda il cielo eccetera eccetera eccetera vogliono essere mh, anche per quelli che forse potremmo dire anche per quelli che eh, non leggono mai la parola di Dio Beh, ciascuno la pensi un po' come vuole sì e no perché tutto sommato se questi non, non ascoltano la Bibbia non ascolteranno manco le, le, le stelle che cadranno dal cielo e questo ce lo dice Apocalisse a un certo punto con tutti, noi leggiamo in Apocalisse che con tutti i guai che, che, che, che succederanno a un certo punto la, la gente eh, continuerà a, a indurire il proprio cuore e a bestemmiare Dio quindi Voglio dire, vabbè, poi ciascuno prenderà la propria posizione per chi sono questi segni, soprattutto per il popolo di Dio, per Israele, per il mondo, vabbè, ciascuno la pensi un po' come vuole, non ha importanza. Di fatto, di fatto, il Signore comunica eh, o trasmette o, delle, o preannuncia degli eventi, ecco forse il termine corretto è questo, preannuncia degli eventi avvalendosi anche degli astri. Perché? Domanda del milione. Perché? E Perché? <ride> Te lo dice Genesi 1.1. Bara Elohim. Nel principio creò Elohim. Nel principio creò i Dio. Siccome i Dio è l'artefice della creazione, e il creatore, lui lo dimostra utilizzando anche la creazione a suo piacimento. Eh sì, cari miei. Cari amici miei, che, che ne dicono gli ufologini, i gnosticini, gli stuzzichini? E che ne dica questo mondo uh, satanico questo mondo massonico dio ha creato il cielo e la terra e dio dice io non permetto che nessuno si prenda gioco di me e dio manderà giudizi manderà giudizi perché gli uomini si sono ribellati a dio alla sua parola gli uomini vogliono uccidere fare guerre creare bombe atomiche per distruggere il mondo schiavizzare siamo pieni di schiavi pieni zeppi fino qua di schiavi basta uscire fuori nella strada per vedere quanti schiavi del sesso ci sono qui a Roma dove stai tu a Milano a Torino dove stai a Bari dove stai in Catania dove stai in che città stai d'Italia siamo pieni di schiavi per non parlare degli schiavi dell'ortofrutta ma questa è un'altra storia, faremo un video a tal proposito per rispondere agli gnosticini che non mangiano carne, perché si preoccupano degli animali, il che va benissimo a preoccuparsi degli animali, ma vediamo un po' se è vero che quello che gli sta a cuore sono gli animali o la religione, risponderemo, ad ogni cosa al suo tempo, abbiate pazienza. Quindi cari amici, siamo pieni di schiavi, quello che sta succedendo in questo mondo, il cambio climatico il cambio climatico è stato fatto da, dall'uomo ma a dirlo sono fior di scienziati non è che noi stiamo dicendo qualcosa di nuovo anche perché noi non siamo scienziati e quindi Dio manderà dei giudizi terribili terribili, terribili quello che sta per accadere sul pianeta Terra noi, compresi, compresi noi credenti, che conosciamo la parola di Dio, non ce lo possiamo neppur immaginare. Vi anticipiamo solamente questo, che dei 7 miliardi che ci sono sulla faccia della terra, ascoltami bene, dei 7 miliardi che ci sono sulla faccia della terra, non sappiamo se alla fine della grande tribolazione, sì e no, ci arriveranno... 400 milioni sì e no non, non lo sappiamo forse sarà ancora di meno forse si tratta di qualche milionata che arriverà alla fine della grande tribolazione e per chi non credesse a tutte queste cose che stiamo dicendo è la stessa scienza che lo dice e la stessa storia ce lo insegna la storia si ripete c'è solamente un modo per poter scampare a tutte le cose che sopraggiungeranno sulla faccia della terra andarsene con cristo perché e vi voglio ricordare a quelli che sono fratelli in cristo che vi hanno ingannato perché vi stanno facendo dire noi aspettiamo la venuta di cristo falso bugia del diavolo falso noi non aspettiamo la venuta di cristo noi aspettiamo il rapimento della chiesa che è un'altra cosa non c'entra niente potete vedere il video qualcuno dirà beh ma si intende no con questa storia che si intende vi hanno inculcato un'altra menzogna che la chiesa passerà la grande tribolazione. questo è falso questo è antibiblico e quelli che eh, vogliono avere la testa dura e continuare a dire noi passeremo la grande tribolazione noi non vi rispondiamo vi diciamo buona grande tribolazione nessun problema abbiamo fatto fior di video anche questo video ve lo metteremo sotto al video potete linkarlo e potete guardarlo investite tempo nella parola di Dio e giudicate se quello che diciamo è biblico o non è biblico se ritenete che non sia biblico Lasciate stare e guardate altro Ci mancherebbe Addirittura si sono messi a tirare fuori Ora come fanno i cattolici Con tutto rispetto per i cattolici Siamo in dottrina Il, il cattolico vuole dimostrare la sua eh, Diciamo appartenenza alla verità Con la storicità Vabbè ognuno è libero di fare quello che vuole Ora questi evangelici vogliono dimostrare eh, che il rapimento della chiesa avverrà alla fine della grande tribolazione non con la Bibbia ma con la storia dicendo vedete nella storia non si è mai predicato questo pensate come sono scesi in basso da quando in quando un cristiano vuole dimostrare la dottrina biblica con la storia da quando questo lo fanno i cattolici ma adesso anche gli evangelici Wow, ma ci sarà lo zampillo di qualcuno. Comunque abbiamo fatto uno scritto che si trova nel nostro sito www.casaceleste.org dove dimostriamo che la dottrina del rapimento della Chiesa pretribolazionista esisteva già nel 150 d.C. e veniva tranquillamente predicato. Potete vedere lo scritto ed esaminarlo. Ora dimostrate voi il contrario. Dimostrate che nel 150 d.C. c'era qualcuno che predicava il contrario, cioè che diceva che non si passa, che si passerà la grande tribolazione e si verrà rapiti alla fine. Dimostrate che ci sia qualcuno che non sia cattolico, ovviamente. Per dire, queste cose che stiamo dicendo noi le abbiamo dette in una infinità di video non vuole essere ora l'oggetto di questo video io sto parlando un po' così non c'è niente di pronto non mi venite a scrivere 2000 versi biblici sotto tanto ormai più passa il tempo quelli che, che ci seguono ormai mi conoscono più passa il tempo e meno parlo meno rispondo non mi interessa niente vuoi passare la grande tribolazione qui che Dio ti benedica un bacio grande passala bene e salutami 144.000 e un bacio a due testimoni, fatti tuoi. Pensi che, che siamo illusi? E eh, fatti i nostri, fatti gli affari tuoi. Allora, molto semplice, ma veniamo a noi cari fratelli, cari amici, eh, che forse siete sintonizzati per la prima volta in questo canale, questo è un canale che tratta la parola eh, di Dio, la Bibbia, a 360 gradi. Facciamo video di apologetica, facciamo video di escatologia, facciamo video di esegesi biblica, offriamo delle piccole predicazioni, studiamo la parola di Dio alla luce del linguaggio originale e insomma offriamo un, un piccolo apporto a tutti coloro che desiderano mh, conoscere eh, un pochino più in modo profondo quello che è il discorso biblico che magari non hanno mai avuto modo eh, di approfondire determinate tematiche e noi insomma siamo qui per offrirle nel nostro, piccolo, nel nostro piccolo bene, ma veniamo adesso agli Stati Uniti di America negli Stati Uniti di America ci sarà un'eclisse solare Totale è un avvenimento epocale che l'ultima volta che si concretizzò una cosa del genere negli Stati Uniti, stiamo parlando di esattamente 99 anni fa. Il dato mh, che, eh, che stiamo riportando, quello del precedente eclisse ovvero risaliente a 99 anni fa, è un dato che abbiamo preso direttamente dai mass media degli Stati Uniti. E dove sono stati intervistati degli eh, astronomi con la N di Napoli, non astrologi, astronomi e hanno appunto parlato di questo Eclisse da un punto di vista scientifico e hanno dato appunto la data dell'ultimo Eclisse di, di, eh, di questo genere e, e quindi insomma il dato è come dire è reale, è oggettivo, è storico, è obiettivo non ci, stiamo, non ci stiamo inventando niente. Siccome noi abbiamo sentito che l'ultimo Eclisse si è concretizzato 99 anni fa, è stato questo quello che ha scaturito in noi la scintilla per analizzare la situazione alla luce della data precedente valutare un po' tutta la situazione e dire, ai ai ai, oltre a tutto quello che già sappiamo sugli eclissi, c'è anche questo dato qua. Voi sapete che Dio è matematica pura, l'universo è matematica pura, tutto quello che c'è in natura è pura matematica. Ci sono fior di documentari che parlano di questo. E quindi c'è un disegno dietro stra-intelligente. Quindi il fatto che da un'eclisse all'altro in una nazione come gli Stati Uniti siano passati 99 anni, non è un caso. Dio non è che dice, ops, ma guarda un po', è capitato 99 anni fa. Ops, oh, oh signore mio, che casualità. No, Dio non fa questo. Noi forse facciamo le cose a caso, assolutamente sì. Gli esseri umani possono fare molte cose a caso, ma Dio no. Dio è cronometrato, Dio è l'essenza della matematica, Dio è la pura matematica. Wow! Dio ha una precisione, infatti gli anni dell'uomo sulla faccia della terra sono 7.000, saranno 7.000, ora siamo circa all'anno 6.000, poi ci sarà il millennio, 7.000, 7 si chiude, basta, fine, si entra nell'eternità di Dio ma questa è un'altra storia ora è importante questa Eclisse sugli Stati Uniti per molte ragioni gli Stati Uniti sono stati un, uno strumento nelle mani di Dio molto molto importante gli Stati Uniti di America hanno permesso intanto ai cristiani che venivano perseguitati eh, nel, diciamo, nel risorgimento o a cavallo tra il 400 e il 500, nel 1492, il 12 di ottobre, Cristoforo Colombo con la Nina, la Pinta e la Santa Maria, queste cose le ho studiate da bambino, siccome sono stato pure all'estero, quindi tutta la storia dell'America, gli Inca, i Maya, gli Azteca, e c ho, c ho, c ho tutto a memoria, no? Dice anche se sono passati 30 anni, no, no più di 30 eh, ancora mi ricordo insomma un sacco di cose, la maggior parte non, tante cose no, però tante me le, me le ricordo, no? le visitai pure queste, eh, queste tre caravelle, ovviamente la riproduzione non eh, è che esistono, ecco, quando le visitai rimasi sconvolto perché erano piccole piccole piccole, ho detto mamma mia come erano piccole, eh? piccolissime, e scoprì eh, le Americhe e diede questo, aprì le porte a, a molti cristiani per poter eh, fuggire da questo massacro che veniva eh, perpetuato eh, appunto nei confronti un po', un po' di tutti perché in quell'epoca nasce pure il protestantesimo quindi ecco qui cambiamenti epocali ci sono stati in questo tetraeclisse che si concretizzò proprio in quel tempo e nasce il protestantesimo non nasce la chiesa evangelica questa già esisteva 500 anni prima quindi è una bufana quando ci chiamano protestanti ma adesso è un'altra storia già esistevamo nell'anno 1000 e prima ancora dove stavamo ai mesi roghi come uno salsava john hoss uno si e diceva ecco, ho la Bibbia tradotta da me o, o io la penso così veniva subito messo a rogo ecco dove stava prima la Chiesa Evangelica in mezzo ai roghi semplice si sta facendo storia, non rimanete male e quindi insomma sono cominciati a scappare eh, protestanti, evangelici e, e non solo una marea di massoni hanno cominciato ad, eh, a sbarcare nelle, nelle Americhe. Ma soprattutto adesso fossilizziamoci in quello che ci interessa: gli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti di America hanno diciamo, la sua indipendenza, che è, è durata insomma un bel pomo, esattamente quanto è durata quanto ci è voluto per creare l'indipendenza non mi ricordo, ma parecchie decine d'anni se non vado errato, non sono un esperto ne nella storia degli Stati Uniti, quindi se, se dico bufale abbiate pietà di me. Mi sembra che ci è voluto insomma un bel po' di tempo, eh, guerre insomma, contro guerre, eccetera eccetera, poi ci ha messo lo zampillo anche l'Europa gli inglesi insomma le colonie insomma a destra cannone a sinistra poi la massoneria o, o babilonia la grande forse è meglio dire ha organizzato questa, questa avversità tra il nord e il sud con la storia degli schiavi insomma c'è tutta la storia questo ha fatto sì che alla fine si giungesse a al giorno dell'indipendenza. Ebbene, sono le cose che, eh, che caratterizzano no? questa società, eh, ormai da sempre è stato così. E quindi, insomma, nasce, nasce eh, la Costituzione nordamericana degli Stati Uniti di america e, mh, nonostante cioè, eh, so, i massoni hanno avuto un ruolo importantissimo, ma comunque in qualche maniera il cristianesimo si riesce ad affermare e, e quindi si fa la Costituzione americana e si fonda la Costituzione americana sulla parola di Dio, sui Dieci Comandamenti, sull'Evangelo di Gesù Cristo e così via. Da quel momento in poi nasceranno centinaia e poi migliaia di chiese e, e gli Stati Uniti saranno, eh, come dire, un, un punto di riferimento in tutto il mondo per questo, nasceranno anche fior di università teologiche tra cui alcune delle università teologiche migliori al mondo si trovano anche negli Stati Uniti, non solo, ma anche negli Stati Uniti e quindi gli Stati Uniti di America diventano talmente importanti che quando ci fu il boom eh, diciamo del pentecostalismo che anche se il pentecostalismo è un movimento diciamo recentissimo perché nasce nel 1900 comunque il movimento è recente ma la parola che porta il pentecostalismo non è recente, ha 2000 anni non è questo non, non è diciamo il movimento che rende eh, fedele o infedele un messaggio è il messaggio stesso ok? Di questo già ne abbiamo parlato altrove. Quando nasce il pentecostalismo, nasce esattamente negli Stati Uniti di America, in tre punti diversi. Da quel momento si concretizza la perfezione nel giro di poche decine di anni, in 30-40 anni si concretizza quello che dice Matteo 24, che prima che venga il giorno del Signore, appunto che abbiamo letto anche qua, in Gioele capitolo 2, è... Questo Evangelo deve essere eh, propagato, predicato, annunciato a tutte le genti. Ecco, Da quel momento in pratica eh, inizia diciamo, eh, a concretizzarsi questo, eh, questa profezia e l'Evangelo in poche decine di anni entra in tutte le nazioni del mondo, tutte le nazioni del mondo. Non c'è una sola nazione, esattamente come disse Cristo in Matteo 24, non c'è una sola nazione che questo Evangelo non eh, sia stato eh, annunciato, comunque non sia entrato. Infatti qualcuno dice sì ma non a tutte le genti, però c'è sempre qualcuno che non l'ha sentito, ma infatti ma non sta scritto da nessuna parte che sarà la Chiesa a finire questo mandato. Noi sappiamo che durante il giorno del Signore o la grande tribolazione Dio restaurerà il suo popolo Israele e attraverso i 144.000 e due testimoni loro finiranno appunto di annunciarlo a tutte le genti. La parola di Dio è meravigliosamente meravigliosa, in questo momento nel mondo e in Israele c'è un grande risveglio degli ebrei, molti ebrei si stanno convertendo al Cristo vivente, gloria a Dio. Quindi torniamo adesso però agli Stati Uniti di America, che è molto importante quello che diremo in questa sera, se avete un po' di pazienza seguiteci, stiamo un po' navigando così a vista, ma vediamo un po' man mano che, che parlo quello che... Eh, mi viene eh, davanti che, che Dio mi, mi guidi, insomma, Signore. Ho pregato prima di iniziare e. Quindi gli Stati Uniti d'America sono stati sempre un riferimento un po' per tutto il mondo occidentale, tant'è che loro esporteranno tutto, no? Tipo, gli Stati Uniti d'America creano l'Evis, a un certo punto tutto il mondo c'è l'Evis, gli Stati Uniti d'America parlano inglese, tutto il mondo deve parlare inglese, la lingua ufficiale del mondo è l'inglese, gli Stati Uniti d'America. Eh, hanno il dollaro tutto il commercio deve muoversi attraverso il dollaro eh, e gli stati uniti di america diventano la prima potenza mondiale superando addirittura la potenza russa e nella guerra fredda si chiama fredda perché non si sono mai sparati grazie a dio non era il tempo nella guerra fredda c'è stata quella eh, diciamo diatriba tra russi e, e, e americani e quello è stato poi il declino il declino della Russia eh, la scaramuccia che ci fu eh, in, a Cuba con la storia dei missili diciamo fu una delle ultime eh, delle ultime mosse dei russi e, e insomma e poi insomma, la Russia cade in declino ma ahimè apro parentesi e siccome è stato profetizzato che la Russia sarebbe dovuta risorgere, questo è un Gog e Magog, eh, questa profezia la troviamo in Ezechiele 38, anche 39, ma soprattutto fate riferimento al 38. Un attimo, sì, soprattutto fate riferimento a, eh, al 38, Gog e, Gog e Magog parla della Russia. Qualcuno dirà non parla della Russia. Beh, se non parlasse della Russia, ovvero se parlasse della Russia, dovremmo vedere alla fine dei tempi una Russia riemergere come potenza mondiale ed è esattamente quello che stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Quindi Gog e Magog parla perfettamente della Russia e se tu guardi Mosca, perché poi dice Gog e Magog principe di Mesec, principe di Tubal eccetera eccetera eccetera lì menziona non lo sto troppo a spiegare bene menziona Mosca e se, e, e se tu guardi la profezia dice al profeta Ezechiele guarda al settentrione al nord, se tu guardi Gerusalemme sta qua se tu guardi la mappa Mosca sta esattamente qua c'è un filo di rasoio tra Mosca e Gerusalemme mo non ve lo faccio vedere attraverso Internet, perché non so neanche se, riusci, se, se riesco a trovarlo eh, perché è tutto improvvisato. Ma magari perdo tempo. E poi non fa parte adesso dell'oggetto quindi, e quindi e, insomma eccetera, eccetera, eccetera. Chiudiamo parentesi. Torniamo di nuovo agli Stati Uniti di America. Quindi, gli Stati Uniti di America diventano una potenza. Gli Stati Uniti di America vengono grandemente benedetti da Dio in tutto e per tutto e hanno, hanno tutto hanno, hanno il dollaro hanno la ricchezza hanno alimenti hanno delle terre bellissime se voi guardate gli Stati Uniti di America le terre sono molto belle quelle montagne quei fiumi eh, quelle vaste, vaste campagne per carità non gli si può dire niente in quanto a bellezza il mare che hanno è molto bello eh, ovviamente noi siamo europei, siamo eh, ab abituati alla nostra terra e anche almeno io la preferiamo, no? anche perché quello che abbiamo noi pure non è che l'Italia, le Alpi, il mare italiano, la Corsica, la Sicilia, la, Sar la Corsica non è italiana, scu scu scusate, la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la, la Puglia, ha delle spiagge molto belle, ma anche la Grecia, insomma, non è che in in Europa eh? sia meno bello, ma adesso parliamo degli Stati Uniti. E quindi gli Stati Uniti di America sono stati grandemente benedetti da Dio e loro, diciamo, hanno cominciato, hanno cominciato bene. A un certo punto però, come ho detto prima, durante, diciamo, eh, diciamo l'espatrio degli europei nei loro, eh, diciamo, verso gli Stati Uniti di America e ci sono andati molti massoni, molti massoni. A un certo punto questi massoni hanno cominciato a prendere piede immediatamente, possiamo dire, immediatamente, tant'è che quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, quasi tutti, sono stati massoni e a tal punto queste sono cose scritte in tutti i libri di storia, che, che lo, lo, lo dice pure la massoneria, loro stessi lo dicono, non è che ci stiamo inventando niente, eh? cioè, questa è storia. Chi, chi dice che non è vero è un povero asino, punto, così di semplice, è un povero asino che non conosce nulla e vuole fare finta di conoscere, tant'è vero che metteranno i loro segni ovunque, uno su tutti sul dollaro. Tutte queste cose si è sempre parlato e tutti lo dicono apertamente, anche gli stessi governatori degli Stati Uniti di America. Quindi noi sappiamo che la comunità massonica, eh, sparsa in tutto il mondo, è una comunità al 100% anticristiana. Il massone odia Cristo, odia la Bibbia, odia il cristianesimo, farà del tutto per distruggerlo, anche se lo nega anche se ti dicono no ma i massoni giurano sulla Bibbia sì, pure Totorina conosceva la Bibbia a memoria se mandava i pizzini con la Bibbia ma che stai a dire ma va vale la racconta qualcun altro sta barzelletta i massoni la massoneria proprio per DNA odia odia odia il cristianesimo lo allora, odia la massoneria è stata conquistata poi da Babilonia la grande sono stati infiltrati e alla fine tutti i più grandi massoni al mondo cominciando dalle 13 famiglie che governerebbero il mondo ed è vero, in parte sono fam famiglie di stampo massonico e satanisti si dice i Rothschild o i Rothschild i Rockefeller ma non solo, non solo troppi ce ne sono non so se eh... ma che sto a fare eh... c'era un coso, c'era vabbè, ah non, non ve lo voglio far vedere la lista delle 13 famiglie vabbè, non, non fa niente addirittura i Kennedy ci sono tra queste famiglie e ognuna ha la sua fetta diciamo di torta per poter agire chi eh, controlla la televisione chi controlla la, diciamo, le, le forze dell'ordine chi controlla i tribunali chi controlla le banche tipo i Rothschild eh, insomma eccetera eccetera ognuno ha la, la, diciamo il suo eh, il pezzamento di terra eh, da, da dover controllare e portare avanti quindi man mano che passano gli anni la massoneria prende sempre più potere più potere più potere fino al punto di arrivare ai nostri giorni in tutti questi anni negli stati uniti sono successe delle cose che man mano la spiritualità, il cristianesimo degli Stati Uniti è andato in decadenza, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare a un punto, come disse il Signore nei confronti di Sodoma e Gomorra, che la malvagità era giunta fino al cielo, a tal punto che il Signore scese di persona per vedere se effettivamente le cose stavano così, e di persona entrò dentro Sodoma e Gomorra per vedere di persona quello che stava succedendo lì quindi non è un qualcosa che gli hanno raccontato il Signore ma è un qualcosa che lui ha visto con i suoi occhi e proprio sceso per vedere e come, come gli hanno risposto appunto con la violenza sessuale con, cercando di violentare qualcuno appunto alla forza e non solo uomini con uomini eh, esattamente questo è successo con Sodoma e Gomorra e Dio ha mandato fuoco e zolfo dal cielo. Dice il Signore, con me non si gioca. Io avverto, avverto, avverto, avverto, avverto, convertitevi, convertitevi, convertitevi, convertitevi, convertitevi, poi la gente non si converte e succedono i guai. Perché? Il Signore ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo affinché chiunque creda nel suo figliuolo non perisca ma abbia la vita eterna ma le persone non si vogliono convertire le persone in questo momento quando noi nasciamo ci troviamo sotto peccato e sotto morte ora finché siamo bambini e si muore da bambini si va in cielo ma quando si cresce se non vai a Cristo non... rimani morto per questo Gesù è morto per darti la possibilità di uscire fuori da quella morte questo è il contesto biblico ma la gente non lo vuole accettare allora gli Stati Uniti d'America che erano al passato, erano una, una nazione nonostante questi grandi massoni, ma comunque la gente comune è sempre stata in linea di massima, gente che leggeva la Bibbia, gente che pregava, bambini che crescevano alla scuola domenicale. una su tutti Whitney Houston andava alla scuola domenicale se non vado errato, ecco lì che fine che ha fatto drogata, piena di eroina, cantando canzoni al mondo e tante altre che hanno dato le spalle all'Evangelo e a Cristo. Allora, gli Stati Uniti di America in questi giorni hanno dato le spalle a Cristo. Hanno cominciato a fare leggi che dicono, dicono che non, queste leggi dicono Proibiscono, forse è meglio dire proibiscono avere una Bibbia dentro la scuola fare una preghiera dentro la scuola e parlare di Dio biblico però sì si può parlare del Dio del Corano del Dio del Vat e Pesca del Dio di de chi te pare ma non del Dio biblico hanno cominciato ad alzare in, in alzare statue a Satana hanno legalizzato non so se hanno legalizzato anche gli aborti, non lo so questo, forse sì però, non lo so. Hanno legalizzato i matrimoni uomini con uomini, donne con donne, hanno fatto anche questo. Poi quando parliamo di queste cose ci dicono che siamo omofobi. Poi loro fanno le loro eh, crociate e vedete come quello che fanno, tipo prendono i crocifissi e, e se li mettono anche in posti che, che, che, che poco... <ride> Poi noi siamo gli omofobi, perché diciamo queste cose. Vabbè. E cioè, ma tu sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe. Mm. Noi ti, ti, ti rispettiamo, ti benediciamo e ti amiamo, però ti diciamo che guarda che c'è un inferno, c'è un paradiso. Bada a quello che fai. Bada a quello che fai. E quindi... Eh censurate pure sto, sto, sto video, censurate pure sto canale, tanto alla fine questo, a questo andiamo incontro. Non vi aspettate nulla di buono per il futuro. E vabbè, e sarà quel che sarà. E, ma la verità va detta, con amore, con, come te pare, ma va detta. E quindi gli Stati Uniti di America si sono al 100% schierati contro Dio contro colui che lo, eh, in qualche modo, lo aveva eh, innalzato e hanno cominciato a fare cose che non si dovevano fare, tra cui una politica internazionale eh, sporchissima. La CIA, si sa, si sa, eh, si, si parla eh, diciamo di quello che ha fatto che ne so il, il, capitali, no, il capitalismo mm, eh, siamo, so, siamo noi capitalisti il comunismo non mi veniva il socialismo eh, eccetera, eccetera eccetera ma gli Stati Uniti di America hanno fatto la stessa cosa la differenza è che mentre il socialismo e il comunismo ha, ha massacrato la propria gente gli Stati Uniti di America in questo sono stati furbi la propria gente anche se non è che eh, vengono trattati bene non, non, ve, non vi pensate che vengono trattati bene ma soprattutto ha ucciso e massacrato gli altri stati basta studiarsi la storia della CIA di quanti paesi ha conquistato e massacrato massacrato. Questa è una politica eh, demoniaca, satanica, eccetera, eccetera, eccetera. E Dio tutto questo lo, lo ha visto, lo ha visto. E Allora distinguiamo gli abitanti degli Stati Uniti, la popolazione degli Stati Uniti, con la politica, sono cose diverse. In questo momento stiamo parlando della della della politica, ma anche la popolazione stessa, gran parte della popolazione si è schierata contro Dio e fanno delle cose assurde, un po' come tutto il mondo, ma adesso stiamo parlando degli Stati Uniti, tipo il razzismo, non so se seguite le notizie in questi giorni, cioè è pazzesco, io odio il razzismo, scusate, io odio il razzismo, proprio lo odio, è una cosa che io detesto. Prima di essere cristiano lo odiamo. Figuriamoci quando sono diventato cristiano, popo, divento arancione quando sento il razzismo. Il razzismo. In Italia non c'è questo tipo di razzismo per il colore della pelle, che è una grande, scusate il termine, una grande cacchiata. Ma il razzismo ce n'è tanto anche qui in Italia. È diverso, è diverso, ma fa schifo lo stesso. Il razzismo che c'è qua. Per via è più un razzismo per via dei monei. Ok, tu puoi essere bianco, rosso, verde, arancione, basta che ci hai i monei. Se non ce li hai non vali niente. Questo è razzismo. Non è bello. Ma parliamo degli Stati Uniti di America. Gli Stati Uniti di America, in poche parole, hanno voltato le spalle a Dio. L'MK Ultra che è un tipo di MK, ci sono tanti tipi di MK, nascono negli Stati Uniti, wow, il microchip, hanno cominciato a metterlo non negli Stati Uniti, perché i primi a metterlo sono stati i cardinali che hanno fatto il conclave, eh, sono stati tutti microchipati, ne è uscita una... Eh una notizia che io avevo visto in un telegiornale, non l'ho scaricato, non l'ho mai più ritrovato. Quindi il primo, primo, primo, primo a farlo è stato, diciamo, il Vaticano. Credo che gliel'abbiano messo sotto pelle, ma non sono sicuro. Comunque so che quelli del Vaticano ce l'hanno nel tesserino. Vabbè, ma lì nel tesserino un po' tutti ce l'abbiamo. Chiunque ha una patente nuova... La patente adesso nuovo tipo, io ho scaricato anche la legge, è microcippata, per chi non lo sapesse. Le nost I nostri dati della tessera sanitaria, chi ce li ha? L'esercito degli Stati Uniti, pazzesco. Quindi co comunque eh, gli Stati Uniti sono tra i primi o i secondi che stanno cominciando a microcippare le persone con la scusa del della sanità ancora è come dire la cosa è volontaria però noi sappiamo che si inizia così abbiamo fatto un video sul microchip ed è pericolosissimo ok? poi microcippare le persone si può microcippare un animale perché li conti come fosse appunto cioè 200 pecore 300 asini 400 cavalli e così via ma le persone è molto triste quindi gli stati uniti di america si stanno prestando a un eh, come dire a un eh, a perseguire un cammino insomma che è veramente lontano da dio oh, basta così con la descrizione perché se no siamo qui ore ore ore a parlare insomma se è capito che gli stati uniti di america non si stanno comportando bene, soprattutto nei confronti della parola di Dio, ma anche nei confronti de, dell'umanità. Dio ha detto basta. Dio ha detto basta. Arriverà il giudizio per gli Stati Uniti d'America così come è arrivato il giudizio per i Romani, prima ancora per i Greci, prima le, i Grandi Imperi, prima ancora per i Medo Persi prima ancora per i babilonesi, prima ancora per gli assiri e prima ancora per gli egizi. E così via. Ma non è che arriverà il giudizio per gli Stati Uniti e poi tutto il mondo sarà in pace, no, no, altro che si deve, si deve innalzare l'ultimo grande impero, il settimo impero, la Roma. La Roma. Si deve rialzare attraverso l'Europa. E questo ci fa capire che un grande impero, impero come quello che governerà l'anticristo, non si può alzare così d'Amblè se c'è un altro grande impero che gli rompe le scatole. Questo già è un monito, è un pensiero che io ho sempre avuto. Che può essere vero, può essere sbagliato. Ecco, qui vado sul condizionale, secondo quello che io vedo alla luce della parola di Dio è qui il cavillo che, che, che mi dice che gli Stati Uniti devono per forza di cose cadere se poi ci aggiungiamo tutto quello che abbiamo detto e il giudizio di Dio arriva sempre secondo me ripeto non sto dicendo così dice il Signore il Signore sta parlando alla tua vita e tutte ste burinate ste messe in scene da quattro soldi che, che, che, che fanno alcuni no ci mancherebbe altro un, è un eh, ragionamento personale che, secondo me, gli Stati Uniti di America sono destinati a cadere. Sarà vero? Sarà falso? Solo chi vivrà lo vedrà. Quindi, io dico, penso che gli Stati Uniti di America devono cadere. Come? Come? solo Dio lo sa ma quello che succederà sulla Terra succederà un po' in tutta la Terra e gli Stati Uniti saranno colpiti certo, se saranno colpiti sì, come? possono essere colpiti in mille maniere attraverso un terremoto guarda caso la, la faglia di Sant'Andreas eh, sta proprio lì che è California mi pare che è può essere un grande terremoto può essere un asteroide può essere un conflitto bellico Può essere una bomba che gli manda quel pazzo che sta a Nord Europa o chi per lui. Può essere un crack finanziario. Può essere un'epidemia interna. Non lo so. Non, non ha importanza. Come? Il fatto è se. A mio modo di vedere, gli Stati Uniti di America cadranno. Ora, veniamo a noi. Allora, ci sarà un'eclisse. Eh, come si chiama? eclisse solare totale ma prima di dire quello che vorrei dirvi vi vorrei far vedere una cosa vi voglio portare un attimino 1 2 3 eccolo qua c'è un piccolo foglio di excel allora faccio metto un 9 qua e metto un 9 qua allora cos'è questo 9 9 questo 99 significa 99 99 sono gli anni anni che sono passati dall'ultimo eclisse di questo genere che ripeto è un eclisse epocale perché è un eclisse epocale perché metterà al buio tutti i 50 gli stati eh, gli stati eh, che si trovano All'interno appunto degli Stati Uniti di America. E non so se il suo la sua parte, diciamo più forte, durerà due minuti e 40 e er rotti secondi. Ora, io non. Da, da questo momento in poi viaggiamo col condizionale quindi non, non sto dicendo cosa dice il Signore <ride> la tua fine arriva non sto dicendo una roba del genere sto dicendo da adesso in poi fino quello fino adesso ho, ho detto cose insomma normali, razionali, bibliche eccetera eccetera adesso andrò sul condizionale è la mia idea può essere giusta sì può essere sbagliata sbagliatissima è importante non toccare il fondamento biblico. Finché non tocchiamo il fondamento biblico siamo a posto con Dio, con gli uomini, con gli angeli e con tutto il mondo. Perfetto. Allora, esiste la gematria. Come tutte le cose, c'è la gematria buona e la gematria satanica. Una su tutte, non so se in Kabbalah c'è la gematria. Non lo so, vabbè. Però c'è anche la gematria satanica che si mettono a, a fare sti conti poi attraverso sti conti fanno dire alla Bibbia quello che non dice e mettono creano il destino del, della persona ecco, questa, questo è satanismo allo stato puro e poi invece c'è la gematria buona e nella parola di Dio c'è tanta gematria buona ecco. e me, be... Insomma, i, i numeri, abbiamo fatto anche dei video a tal proposito, so, soprattutto per quanto riguarda il codice della Bibbia. Il codice della Bibbia eh, molto spesso si muove anche attraverso un po' di gematria, nel senso che poi le lettere si vengono a concretizzare ogni totte numeri e questo è, è, è, è sequenziale, ecco. eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come tutte le cose, poi c'è il buono e c'è il cattivo. No, è uscito fuori il codice della Bibbia, vero, è uscito sulla rivista Science, scienza, nordamericana, insomma, che ha parlato appunto di questo codice de della Bibbia, poi che fa il satanasso. Eh, mette a parlare delle persone a fargli dire delle idiozie presentando un codice della Bibbia fasullo e quindi satanico e tutti pensano ah vedi il codice della Bibbia è satanico e fasullo non, non è vero niente no quello è il falso codice della Bibbia e così è la gematria la, la gematria c'è lo studio dei numeri c'è quello razionale quello buono quello che non va contro la parola di Dio e quello che invece è completamente satanico quindi mi, mi, mi raccomando, non è tutto cattivo e non è tutto buono c'è il buono e c'è il cattivo ora però noi le dobbiamo separare le due cose non possiamo fare ecumenismo che è tutto buono, no Dio separò le tenebre dalla luce così dobbiamo fare noi, giudicando possiamo separare allora, abbiamo detto che 99 anni fa si è concretizzata questa Eclisse negli Stati Uniti solare che ha investito tutti e 50 gli stati sono passati 99 anni. ora noi sappiamo che in questo momento alla luce di una infinità di profezie che abbiamo fatto vedete il video rapimento del, della chiesa e la fine del mondo e alla luce di una infinità di profezie che abbiamo trattato in questo momento la chiesa sta per essere rapita e si sta per entrare nel giorno del signore allora quindi ci troviamo proprio nell'ultima ora della fine dei tempi. Vedi appunto eh, le... Matteo 25, le dieci vergini parlano dell'ora della mezzanotte, che è l'ora più buia, l'ultima ora. Benissimo. Quindi noi sappiamo che in questo momento questa generazione che si trova sulla faccia della terra è la generazione che uno parteciperà al rapimento della Chiesa due non vi parteciperà e passerà la grande tribolazione. 3. Morirà oppure que, que, quei quattro poraci che l'hanno voluto loro, che sopravviveranno, vedranno la seconda venuta di Cristo. Questa è la generazione che inizia nel 1948. Potete vedere i video, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sappiamo perfettamente, noi non conosciamo il giorno, l'ora e l'anno, del rapimento della Chiesa, ma il Signore però ci ha detto, attenzione, perché il tempo sì lo conoscete. Guaia a chi dice che non conosciamo il tempo o che mancano chissà quanto tempo, perché per ignoranti, perché conoscono le... i cartoni animati, li conoscono tutti, i film li conoscono tutti, i nomi dei giocatori della propria squadra li conoscono tutti e poi non sanno manco quanti sono i dodici libri dei profeti minori. negligenza per carità non siamo tutti obbligati a studiare la Bibbia tranne i ministeriati ma a conoscerla vai dire che non so chissà quanto manca per rapimento della Chiesa significa proprio essere negligenti se sei un cristiano quindi ci troviamo a ridosso del rapimento della Chiesa bene domanda stai avvertendo? E tu, pastore, evangelista, predicatore, che hai ricevuto un ministero, stai avvertendo? Lo sai che quelli che non avvertono o i codardi la pagheranno carissima davanti a Dio? Lo sapevi? Attenzione, molta attenzione, molta attenzione. Qui non sto a condizionare, questo sul biblico, eh? Questa è un'altra storia però. Quindi ci troviamo da un momento all'altro che il Signore rapisce la sua chiesa ed entriamo nel giorno del, eh, della grande tribolazione o del Signore. Tant'è vero che non sappiamo neanche se riusciamo a finire questo video. Poi può succedere adesso tra un anno, tra due, tra tre, tra quattro, tra cinque, tra sei, tra sette, tra otto, tra nove, tra dieci e fermiamo se là. Perché la generazione dura dai 70 agli 80 anni. In questo l'arco di tempo, dal 1948, giorno in cui Israele torna nella sua terra, inizia a scatta l'orologio. Giorno, ora e anno non lo conosciamo, il tempo sì. Quindi quando succederà il rapimento della Chiesa solo Dio lo sa, ma il tempo lo sappiamo tutti. Ok? Quindi che non si dica che io ho detto che totte giorno, totte ora, totte anno sarà il rapimento della Chiesa, perché neanche gli angeli lo sanno. Il tempo sì. Benissimo. Quindi ci troviamo a ridosso del rapimento de, de la, della Chiesa. Dio deve fare un giudizio, secondo me, con gli Stati Uniti d'America, per le motivazioni o le ragioni espresse poc'anzi. Manda Steclisse, abbiamo visto... Gli astri, gli astri, il sole, la luna e tutto quanto, in Gioele 2, 31, che Dio le fa queste cose per avvertire, soprattutto, l'abbiamo letto in Gioele, il sole sarà mutato in tenebre, le fa queste cose per avvertire che arriva il grande e spaventevole giorno del Signore. Ok? Quindi questo preannuncia sciagure. Se facciamo finta di credere a quello che dice la Bibbia, come dice qualcuno, ma adesso questo video non tratta queste cose. E manda questo eclisse solare, benissimo. Ora, siccome Dio è matematico, l'abbiamo già detto, è altamente matematico, dall'ultimo eclisse a questo eclisse sono passati 99 Sappiamo che per caso non è Dio non fa le cose a caso, ne abbiamo già parlato. Okay. E a me questo numero mi ha chiamato l'attenzione. Perché? Io poi, essendo un po' abituato, nel mio piccolo, in quel poco che posso fare, perché io e la matematica siamo due cose completamente. Insomma, fino a 9 più 9 riesco a farlo. Poi se il medici fa cose più difficili, già se tipo... Mi diceva fare 9 più 9, meno 1 già mi metto in crisi, però appena 9 più 9 riesco a farlo, grazie a Dio. Nonostante poi ho fatto da, da giovanotto, ho fatto ragioneria, mi Dice, eh, eppure poi l'ho lasciata completamente la matematica, io tratto, tratto altre cose nel mio lavoro, vabbè, io la, la matematica l'ho completamente persa. Da bambino ricordo fece un compito presi 10 in matematica pensa, eppure poi sono diventato un ignorante in matematica a pensare che finanza che ho fatto. Ma, ma questa è un'altra storia. Tutti sanno che io e la matematica non siamo affini. Perché l'ho lasciata completamente, ma da decenni, ma... Comunque 9 più 9 ri, ri, ri, riusci, riesco a farlo. 9 più 9, ancora ci riesco senza calcolatrice, grazie a Dio. Allora, 9 più 9. Eh... Siccome sono passati 99 anni, io che cosa ho fatto? Ho fatto 9 più 9. Quanto fa 9 più 9? Vado qua, te lo fa lui. Ting, 18. Oh, 18. Quando mi è apparso questo, questo numero, mi è preso un collasso cardiaco. Mi hanno messo 4 flabbro, 2 a destra, 2 a sinistra. Mi sono ripreso, mi hanno sventolato e sono tornato. Ciao, battuta. Te pareva che non facevi la battuta? Eh, ti è mancata, eh? Benissimo, ho fatto la battuta. Allora, che succede? Perché è importante questo numero 18? Bene, secondo me, secondo me, stando a quello che dice la Bibbia, però lo presento sempre come una ipotesi, stando a quello che dice la Bibbia, se io vado in eh, Luca 13 dovrebbe, sì, Lu, Luca 13, sì, no, dovrebbe essere eh, Luca 13, Luca 13, vuoi vedere? Ma pensa se non è. No, no, dovrebbe essere Luca 13. Sì. Dal verso 11, Luca 13, verso 11. Leggete con me. E leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo benedetto in eterno. Amen. Dice, ecco, qui era una donna che aveva uno spirito di infermità. Ora non entriamo nell'esegesi biblica completa. Era malata, ma per uno spirito. Già per lo spazio di anni 18, eccolo qua. La Bibbia sta comunicando qualcosa. Perché 18 anni, dice la Bibbia? No, è un caso. Ecco, noi cristiani non crediamo ai casi. Ed era tutto piegata, non poteva in alcun modo mettersi dritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità» e pose le mani sopra di lei ed ella in quello stante fu rizzata e glorificava i Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù avesse fatta guarigione in giorno di sabato prese a dire alla moltitudine vi sono sei giorni nei quali conviene lavorare venite dunque in quei giorni e siate guariti e non nel giorno di sabato onde il signore gli rispose e disse ipocriti ciascuno di voi non scioglie egli dalla mangiatoia in giorno di sabato il bue l'asino e li mena per bere e non conveniva di sciogliere da questo legame in giorno di sabato costei, figliuola di Abramo, la quale Satana aveva tenuta legata allo spazio di anni 18. Quindi noi vediamo la correlazione tra la malattia, la morte, la sofferenza, Satana e 18. Perché 18 è altamente collegato? Al regno satanico la risposta è molto semplice torniamo qua e facciamo 18 ora se io faccio questo 6 6 6 e lo sommo fa 18 questo con l'Excel di Linux e quindi non sono molto abituato perché con Excel io normalmente lo uso al lavoro e ho Windows invece con Linux non mi trovo più i comandi va bene fa niente eccolo qua lo coloriamo così ci piace di più ah eccolo qua Mm, facciamo così ci piace di più così anzi è più grosso non devo fare più grosso e eh, vabbè pazienza allora eccolo qua che ne pensate? Qualcuno dirà "Sì, vabbè, può essere una coincidenza". Benissimo. Benissimo. Assolutamente che non si dica. Alessio ha detto che no. Io sto presentando una mia posizione personale, non sto dicendo, non mettetemi me parole in bocca. Non sto dicendo "così dice il signore", mi raccomando. Ok? Sto dicendo così pensa Alessio. Voi che ne pensate? Domanda! Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Sono un visionario, sono un pazzo, sono scatenato. Come ti pare? Nessun problema. Ok? Io penso questo alla luce di quanto abbiamo visto: 1, 2 e 3. Eccolo qua: 18 anni. Siccome in Apocalisse 13 si parla del 666 e del giorno del Signore, e... Io penso che il Dio non, non faccia le cose a caso, o non avvengano le cose a caso, e che non, non, non sia un caso, non sia un caso che a un certo punto. Ma guarda un po', te. 'Ma perché?' Andere, è matto sexL. Metto il coso qui e me, me, me lo leva qua ah no vabbè non so che sta succedendo vabbè lasciamo perdere il Linux sull'Excel non, non non lo conosco allora è, è un caso che sono passati 99 anni se tu pensi che sia un caso bene per me non è un caso e e sono passati 99 anni io ho fatto 9 più 9 fa 18 18 è 6,66 perché 6 per 3 fa 18 e quindi secondo me e Dio sta dicendo agli Stati Uniti di America arriva un giudizio da far paura per gli Stati Uniti di America e quello sarà l'inizio perché perché poi dagli Stati Uniti di America non si ferma, perché c'è un passo su tutti, ehm, dove sta? Isaia 13 dovrebbe essere, sì, Isaia 13, Isaia 1.3, eccolo qua, Isaia 13 che, però sta versione, cambiamola, con la Luzzi, che è un pochino più semplice. Il Signore dice, io farò tremare i cieli, farò tremare la terra e la terra sarà scossa dal suo luogo per l'indignazione dell'Eterno degli eserciti nel giorno della sua ira ardente. Allora, questa profezia, la terra sarà scossa dal suo luogo, ci dice che la terra sarebbe stata scossa eh, dal suo eh, asse terrestre. Ne abbiamo già parlato, questo già ha iniziato a concretizzarsi. Or sono diversi anni, vedi Sumatra, vedi il famoso... Eh, maremoto del Cile, lo tsunami non maremoto, eccetera eccetera, ci furono tre eventi che spostarono la, la terra dal suo luogo iniziando ad adempiere questa profezia data 700 anni avanti Cristo, 750 anni avanti Cristo e questo a sua volta concretizzò la profezia che dice che in quei giorni saranno accorciati questo si trova in Matteo 24. Non mi ricordo il verso, non ha importanza, andatevelo a, a cercare in Matteo 24. E, e insomma le profezie concretizzate sono migliaia di migliaia di migliaia. E, quindi qui sta parlando proprio eh, degli ultimi giorni, di quel giorno, del rapi, del, della grande tribolazione e di queste cose noi cominceremo a vederle prima dell'inizio della grande tribolazione. Gesù lo ha detto in Matteo 24 e non solo, Luca 13 mi pare, eh, Luca 16, Marco mi pare 13. Quando comincerete a vedere queste cose, noi vedremo l'inizio di queste cose, gli accenni di queste cose, perché poi quello che succederà nella grande tribolazione, i cieli saranno aperti, gli stelle cadranno. Solo Dio sa quello che succederà. E quindi... Quello che si avvicina sul pianeta Terra è giudizio, è giudizio. Qualcuno dirà, Dio è cattivo, Dio è cattivo, ma convertiti a Cristo e vieni con noi che Dio rapisce la sua chiesa. Pollo, svegliati dal sonno, dice il Signore nella sua parola, Matteo 25. Svegliati dal sonno. Questo è biblico. Quindi, tornando invece, al pensiero personale, all'ipotesi, questo 99, l'ipotesi è questa, questo 99, secondo me, non è casuale. Dio sta lanciando un messaggio agli Stati Uniti di America e siccome gli Stati Uniti d'America sono stati qualcosa di importante per tutto il mondo, lo abbiamo detto prima, dagli Stati Uniti sono partite una miriade di cose, cose buone e cose cattive, ma molte cose buone, eccetera, eccetera, eccetera, gli Stati Uniti d'America saranno un segno, forse, per tutto il mondo. Io vedo questo nell'eclisse solare di domani, che poi ci sarà domani mattina tra poche ore, ora sono le 11 di sera del 20 agosto 2017, quindi... Eh, mancano 10 ore all'eclisse solare, perché l'eclisse solare si eh, concretizzerà alle nove e qualcosa. Quindi se eh, avverrà domattina alle, alle nove, aspetta, ma alle nove de, negli Stati Uniti, quindi c'è il fuso orario, non lo so, no, perché il fuso orario de, dell'America ogni meridiano è un'ora, considera, poi cambia da, da stato a stato, quindi sono... Di fuso orario sono circa 6 ore, poi c'è l'ora legale, quindi non mi ricordo quando. D'inverno sotto 8 ore e l'estate sotto 8 ore, quindi si va dalle 6 alle 7 ore. Di fuso orario si fa così. Lo so perché, ecco, in questo sono preparato perché ho viaggiato molto nella mia vita. Ho vissuto anche tantissimi anni all'estero e quindi e su, su queste cose so pratico. Hai visto? Ci cioè, sono cose che conosco e cose che non conosco, tipo la matematica. Ma questa è un'altra storia, benissimo. Beh, però la mia povera matematica mi concede defa de fa 9 più 9 e, e, e, e, e 6 per 3. Hai visto? Mi oh, mica da tutti, eh? <ride> benissimo, e, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è stato un messaggio. Questo era quello che io volevo portarvi, è stato un messaggio completamente improvvisato ci ho pensato qualche ora fa mentre stavamo a fare la preghiera ho detto stasera voglio fare un video e ma io lo lascio qua se è servito a qualcuno gloria a Dio comunque sta qui il messaggio e che dire Gesù sta per aprire la sua chiesa qui dice ma che sta senti faccio una così. Eh, qui dice che avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Al di là del fatto mo qui in che periodo storico esatto si riferisce, ma questo qui vale dall'inizio del cristianesimo. Anche se qui non sta, sta parlando, sì, lo so per quelli che conosco bene, sta parlando esattamente del, del tempo del giorno del Signore. Ok, però lo stesso principio lo troviamo anche prima. Da quando Cristo è morto ed è risorto, c'è questo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Invoca il nome del Signore prega lo Spirito Santo, prega il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo loda il Padre, loda il Figlio, loda lo Spirito Santo di che ti liberi dai tuoi lacci, dalla tua incredulità, dai tuoi vizi, dalle tue catene prega, il Signore sta, sta avvisando il suo popolo, vuole che si risvegli anche se il risveglio non è, um, vabbè, ma qui entriamo, per, non, me, non meschiamo troppo le cose. E quindi, caro amico, cara amica, in, in ascolto, a mo al di là, se puoi essere d'accordo sul 99 o no, ma tutto il resto è, è perfettamente biblico, e Dio manda i suoi giudizi, Dio non vuole mandare i suoi giudizi, ricordati di Ninive Ninive aveva decretato di distruggerla non è che ha detto vai vedi un po' come va, come butta eh? guarda un po' se ti ascoltano poi vediamo che famo, no Ninive sarà distrutta, appunto, vai e diglielo il profeta dopo una roccambolesca storia vi arrivò e disse, sarete tutti distrutti che è successo? non l'ha distrutta perché? Se sono pentiti, così è questo mondo Dio dice, ve distruggo, perché? Perché ammassate, stuprate, fate le bombe atomiche, schiavizzate, violentate, torturate, MK Ultra, eh, vendete le nazioni, vendete la gente, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ve distruggo. Ma se l'umanità si pentisse, Dio non distruggerebbe niente. Però noi sappiamo attraverso la parola di Dio che l'umanità non si pentirà, e quando la Bibbia dice che non si pentirà, non è che sta creando il futuro, ma sta annunciando il futuro per la sua preconoscenza. Questo non toglie il libero abito di nessuno, non diciamo sciocchezze. Questo è stato il messaggio, questo è stato il video. e Cari fratelli, cari amici, cari tutti, prepariamoci perché questo mondo... Ha completamente voltato le spalle a Cristo, cominciando dalla Chiesa, che ormai della Chiesa ci è rimasto sì e no il 5% della Chiesa vera. Quando Gesù, e penso di concludere con queste parole, quando Gesù rapirà la sua Chiesa, dei cosiddetti pentecostali, che siamo 700 milioni, se ne rapisce il 5%, è grasso che cola, è grasso che cola, non te lo sto qui a spiegare. Rapirà gente un po' dappertutto, anche in mezzo al cattolicesimo rapirà delle persone, perché non pochi cattolici mi scrivono, me lo dicono, proprio me l'hanno detto loro, che stanno nel cattolicesimo perché no, non sto qui a giudicare i fatti loro no, ma non stanno adorando né Marie né pali né bastoni né reliquie né niente stanno seguendo solo Cristo però stanno lì per dei motivi loro eh, io non credo mm, che Dio li lasci però qualcuno di me può dire ah okay, ma, ma che ma che ne sai tu? Che ne sappiamo noi di Dio? Che ne sappiamo? Sì, sappiamo que que quello che dobbiamo sapere, ma che Dio non rapirà nessuno in mezzo cattolici, non ci credo. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole, in linea di massimo. Questo mo sto dicendo. Perché, vabbè, lasciamo stiamo, più parlo qui e più mi, e più mi brucio. Mm, chissà quante persone in giro che non sono mai, non hanno mai messo piede. In una chiesa che magari saranno rapite tu che ne sai? O solo tu sei l'eletto, l'illuminato, il legalista e più ne ha più ne metta? Pensiamo piuttosto noi, ognuno che parla, ognuno, ognuno di noi a pensare, Signore abbi pietà di me in quel giorno, abbi pietà di me, abbi pietà di me, Signore, veramente e sforziamoci e studiamoci di essere trovati vegliando Gesù ha detto di vegliare non di fare yoga o di fare i viaggi astrali quella roba satanica che eh, vai in catalessia che esci fuori dal corpo che, che non ci sei che ti addormenti no la chiesa veglia e quando prega ci sta con la testa attenzione a queste cose di, di non farle entrare nel cristianesimo, ci sono cristiani che, che abbracciano lo yoga, quella roba non ti fa vegliare, ti fa annullare il tuo essere, ne abbiamo parlato nei video 1 e 2 sul risposta al mondo ufologico, vegliamo, vegliamo e facciamoci trovare pronti in quel giorno che non sappiamo il giorno, l'ora e l'anno, ma sappiamo che siamo noi la generazione, poi se uno può morire in qualsiasi momento, anche io posso domani mattina posso uscire fuori di casa e mi può succedere qualcosa, per carità, quella è un'altra cosa. Ma di certo non morirò di vecchiaia. Questa generazione vedrà il rapimento della Chiesa. Prepariamoci. Ah, ma ero dimenticato una cosa. Oddio, vedi, è perché è tutto improvvisato. Si è scoperto da pochissimi anni, pensate dal 2014 se non vado errato, che gli eclissi solari, gli eclissi lunari e solari, provocano, la, diciamo, alterano la superficie terrestre dell'acqua, del mare, eccetera, eccetera, eccetera. E questo eclisse deve passare esattamente sopra Yellowstone. Yellowstone si trova il numero uno degli unici sette supervulcani presenti sulla faccia della Terra che da anni stanno dicendo, il mondo scientifico sta dicendo che ogni anno dice quest'anno più, più sì che, e no che scoppia. Ogni anno dicono questo, se scoppia Yellowstone al massimo della potenza uccide tutta la popolazione mondiale se fa una piccola spruzzatina, con, con un'ora ammazza 500.000 persone, con un'ora, eccetera, eccetera, eccetera. Passerà sopra Yellowstone. Questo significa che la, la, la crosta terrestre si muoverà ancora di più. Ora non mettetemi in bocca che, che, che ho detto che ci sarà un terremoto domani, no. Che si muoverà, la crosta e il resto sì che lo sta dicendo il mondo scientifico. Ora, preghiamo Dio che non succeda niente. Comunque, presto o tardi sto Yellowstone farà qualche cosa. Lo sta dicendo la comunità scientifica, non lo sto dicendo io. E sicuramente questo eclisse solare non gli farà bene. Non gli farà bene. Ecco. Ci sono troppi segni per non prestarvi la dovuta attenzione e adesso veramente ho finito vi saluto, grazie come al solito, pure se in video eh, improvvisato, è sempre lungo te pareva? Quando mai? e quando mai faccio un video corto? quando mai? e te pare che io faccia i video corti? non sia mai <ride> bene cari amici, grazie Un'ora e 35, Salute. Ciao. Eh, che Dio vi benedica, preghiamo gli uni per gli altri e accettate Cristo invece di fargli la guerra. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Un eh, abbraccio a tutti quanti. Shalom.